Bene, buonasera a tutti, eh, dirò pochissime parole, essendo uh, una sorta di clandestino a bordo perché sono l'unico non archeologo uh, a questo tavolo. e Ringrazio ovviamente il uh, Festival per, uh, per il Festival del Classico del Classico per, uh, per l'invito. Dirò soltanto proprio una battuta sul sul titolo molto scherzoso che abbiamo dato a questo incontro che l'amico Ugo Cardinale ha condiviso fin dall'inizio poiché avremmo dovuto parlare di eh, Ercolano, Pompei e Pestum eh, abbiamo intitolato l'incontro Tre Allegre Ragazze Morte eh, qualcuno di voi eh, conoscerà un gruppo eh, molto... Mm, di, di musicisti particolarmente bravi, i tre allegri ragazzi morti che suonano sempre eh, travestiti e ci sembrava che questo titolo eh, ironicamente potesse alludere alla, alla grandissima vitalità di, tre, di questi tre parchi archeologici così importanti ehm, che non smettono di riservare sorprese. Uh, siamo passati per molti versi da, da fasi di triste emergenza a fasi di felici emersioni e continue emersioni. Uh, le, le, le novità che, che periodicamente emergono da questi spazi sono assolutamente straordinarie e soprattutto poi c'è l'enorme uh, vantaggio, lo straordinario vantaggio uh, in queste tre in questi tre grandi parchi, di potersi confrontare con eh, quel che resta molto della vita quotidiana, della vita materiale dell'antico. Non, non è mai un'esperienza di poco, di poco momento. E, nel dare eh, la parola poi ai tre direttori di questi parchi, che sono Tiziana D'Angelo per il Parco archeologico di di Pestum e di Elea Velia, che è un completamento, un corollario non, non secondario, non uh, irrilevante. Gabriel Zuchtriegel per il Parco Archeologico di Pompei e Francesco Sirano per il Parco Archeologico di Ercolano. Vorrei introdurre questa nostra conversazione eh, tributando un piccolo omaggio a uno dei più grandi scrittori italiani del Novecento. Anche lui, nemmeno lui, era archeologo. Quest'anno ricorre, essendo nato nel novembre, il 15 novembre del 1922, ricorre il suo centenario. Purtroppo il suo centenario è stato schiacciato da almeno due centenari molto più importanti e famosi, cioè quello di, della morte di Marcel Proust e quello della nascita di Pierpaolo Pasolini. Lo scrittore è Giorgio Manganelli. Eh, al quale l'editore Franco Maria Ricci nel 1986 commissionò una serie di scritture eh, a commento di immagini. E, mh, non si trattava di una ecfrasis, cioè di una descrizione delle immagini, arte nobilissima, antica, ma si trattava proprio di improvvisi per macchina per scrivere, come li chiamava lui, cioè improvvisazioni costruite proprio a partire da, da immagini, da sensazioni. E c'è un, una di queste puntate apparse sulla rivista di Franco Maria Ricci, si chiama Il desolato sublime, ed è totalmente dedicata a Pestum, ma contiene delle indicazioni che probabilmente eh, potrebbero costituire uno stimolo anche per chi rifletta su Ercolano e su, eh, e su Pompei. Eh, Un'ultimissima notazione prima di leggervi Manganelli, perché è una pagina di una bellezza incomparabile che andrebbe letta da un attore e non da me. Eh, già i nomi eh, propri di queste allegre ragazze morte sono particolarmente significanti, perché abbiamo due città che sono intitolate a figure, due città che in fondo si consegnano al sacro, Ercolano a Eracle, a Ercole e... Ehm, Poseidonia a Poseidone, mentre Pompei ha un nome profano eh? e anche questo probabilmente ha, incide sulla, sulla nostra riflessione. Allora eh, ecco vorrei leggervi eh, quello che scrive eh, Manganelli su, su, su Pestum. E, e cogliere in questo modo l'occasione per dare la parola a Tiziana D'Angelo per il primo intervento. Piranesi aveva ragione. Eh? Sapete che Piranesi andò uh, a fine carriera a Pestum e, e, e lavorò tantissimo eh, su quel sito. La sublimità della desolazione non avrebbe agito così potentemente se non fosse stata affidata al magistero geometrico delle colonne. Indifferente alla grazia ionica, alla preziosità corinzia, la durezza dorica delle colonne di Pestum proponeva intatta l'immagine di un certo rapporto con il sacro. Un rapporto antico, ma che per sua natura in nessun caso poteva perdere dignità. Farsi mera rovina. L'ordine dorico aveva una coerenza essenzialmente matematica. Era un tributo pitagorico, un omaggio platonico. Quelle colonne erette nella solitudine avevano lo stile di antichi numi, erano immagini, statue, persone, erano presenze votive, segni esemplari e annunciavano un messaggio che silenzioso per millenni riemergeva con intatta intensità. La severità di un canto arcaico, la scansione cerimoniale di una schiera di celebranti e un progetto estetico che imponeva il sublime nella sua forma più schietta, sobria, taciturna e insieme lo legava a una consacrazione delle forme, a una luminosità della pietra al confronto. I templi romani erano frivoli ed erano veramente rovine, giacché avevano rinunziato alla disciplina acre del sublime. Roma era una splendida città morta, un repertorio di squisite memorie, ma Pestum non era una memoria, era una apparizione, un miraggio forse. Le sue proporzioni minatorie ed esigenti erano un'immagine indimenticabile trovo questa pagina indimenticabile e questo scrittore indimenticabile da consacrare al canone della grande letteratura europea del novecento. Quindi con le parole di Manganelli chiederei a Tiziana D'Angelo di raccontarci Pestum quello che è e quello che sarà anche eh, le prospettive di questa allegra città morta. Mm? Innanzitutto buonasera, buonasera a tutti. Eh, Pestum come città Viva, um, credo che sia una, una descrizione che gli rende assolutamente giustizia e, e il fatto che, um, che siano i templi in un certo senso a mantenere quella vita uh, riflette anche la storia appunto di, di, di un sito che, a differenza di Pompei Ercolano, che che riemergono, quindi che, uh, che sono poi anche fondamentalmente legate ad un evento catastrofico, ad un evento che appunto è legato alla morte uh, di una popolazione, invece a Pestum quei templi in realtà sono davvero sopravvissuti, eh, sono davvero rimasti in vita, sono templi che si legano al, più o meno non proprio all'inizio della, della storia di, um, della colonia di Poseidonia, Poseidonia uh, viene fondata all'inizio del VI secolo a.C., um, quei templi, quei tre templi che noi, che noi vediamo si collocano tra la metà del, del VI e la metà del V. Però è un periodo in cui, in cui la città sta, in cui, in cui viene costruita, quindi la vita, cioè noi dobbiamo proprio immaginarci una città che in quegli anni era, era un cantiere dobbiamo immaginarci quando, quando si vedono quelle colonne quando si vede quella maestosità quando si, si deve pensare a come sono stati costruiti si deve pensare ai, eh, agli schiavi si deve pensare agli architetti che c'erano dietro si deve pensare ai pittori a tutti coloro appunto in, in, in, quel, in quelle pietre nella decorazione pittorica che eh, viene, eh, che è conservata anche se appunto non, non, non ovviamente visibile a occhio nudo ma eh, tracce appunto di di policromia uh, sono, sono sopravvissute, noi vediamo, il, vediamo proprio la vita, vediamo questo, questo lavoro ed è in effetti uh, la, la reazione che uh, che sia i visitatori oggi hanno quando arrivano a Pestum, questo, questo senso del sacro, questa potenza del sacro, e quest'idea di una città viva, e poi è ovviamente legato alle esperienze del, del Grand Tour, appunto ha uh, citato Piranesi, uh, ma anche Goethe uh, o Winckelmann, che all'inizio uh, entrambi non, non, non completamente, uh, non convinti, ma, ma in un certo senso incuriositi, e al tempo stesso eh, anche rimango, rimangono in un certo senso pietrificati proprio di fronte a queste rovine, le devono comprendere però quando poi appunto uh, Goethe arriva a Pestum tutto a un tratto per lui, tutto ha senso e allora, eh, allora c'è cioè questa riscoperta uh, di questa grecità in, uh, in Italia quindi Uh, e, questo, e questo è vero, è vero anche oggi. Uh, tra l'altro, vediamo se. Noi parliamo di, di questi templi, ma qui uh, abbiamo anche un, uh, un altro tempio che è stato scoperto dal mio carissimo collega, che è qua c'è una foto tra l'altro, <ride> che è quella che avevamo fatto assieme. <ride> <No>. <ride> vediamo, se, vediamo se adesso sono a lupa e vi farò vedere perché girano. Eh, quindi, in un certo senso, questa vita e questo sacro di Pestum eh, tornano poi costantemente e ci, ci ricordano che i nostri scavi, i nostri progetti di scavo, il cui, obietti, il, cui, il cui obiettivo è quello di tenere in vita questi siti, ma anche di dargli una nuova vita. E quindi le città che riemergono progressivamente e eh, ed è proprio un altro tempio che, uh, che Gabriel ha scoperto nel 2019, era l'estate del 2019 e, e che poi uh, sono state fatte appunto delle, delle indagini a uh, georadar e che adesso stiamo, stiamo scavando. Uh, e e quindi in un certo senso la, questa tradizione della religione, questa tradizione della potenza sacra, uh, si, si esprime adesso in questo altro Tempio, che è un altro Tempio Dorico, quindi um, si colloca all'inizio del, del V secolo a.C. Uh, ecco, qui siamo nel Tempio di Nettuno, invece, con un progetto che abbiamo con uh, un'associazione uh, di Scampia, delle vele, e quindi ricordo che quei bambini, quando sono entrati nel Tempio di Nettuno, uh, hanno detto, questo è il giorno più bello della mia vita, uh, ha detto una di, quelle, di quei bambini. Uh, ed, è, ed è incredibile, quindi, pensare proprio all'impatto che queste, che non sono davvero solo delle rovine, in un certo senso, possono avere sul nostro pubblico. Uh, e Quindi non, non solo per delle foto. Quindi qui, questa è una serata d'estate, quando abbiamo uh, rinaugurato l'apertura, dei dei templi, i templi erano, erano stati aperti, erano accessibili al pubblico all'interno già dal 2017, dal 2019, durante la pandemia ovviamente uh, si è stato sospeso uh, l'accesso all'interno all e quest'estate l'abbiamo rinaugurato e ovviamente appunto quella potenza, quella potenza che può avere, l'impatto che può avere entrare uh, poter camminare tra queste colonne è qualcosa di di assolutamente, di assolutamente incredibile e quindi stavo appunto dicendo che anche con le nostre nuove ricerche con i nostri scavi in un certo senso quella, quella vitalità appunto che viene descritta in queste pagine uh, torna, torna nuovamente quindi speriamo insomma di potervi, di potervi raccontare altri, altri aspetti grazie no no grazie a lei e... Questo riferimento a Scampia e al, um, al valore emancipativo della bellezza, da un lato mi faceva pensare a Simone Weil che portava le sì, l'antigone di Sofocle presso le, le operaie e, e quindi le emancipava attraverso, attraverso la bellezza, non attraverso una catechesi, ideolo fortemente ideologizzata, ma attraverso il confronto con, con la potenza del testo, testo Sofocleo. Ha servito un assist eh, molto ghiotto per Zuchtriegel perché eh, la sua direzione eh, di Pompei è contraddistinta da un, da un rapporto, con, da un confronto con i problemi sociali molto, molto intenso, molto forte, e ehm, un esempio perspicuo di, di, di, di questo lavoro, di, di anche di apertura del parco archeologico a, a un mondo che altrimenti il parco, né il parco né avrebbe mai frequentato, è rappresentato da un, da un progetto eh, che eh, Zuftriegel ha realizzato insieme a un ottimo regista teatrale, Marco Martinelli, ed è un progetto che ha avuto come esito provvisorio, ma già molto... Molto, molto significativo. Eh, Sogno di volare, che è una riscrittura. Questo farà piacere al professor Luciano Canfora: una riscrittura ad opera di studenti delle scuole del comprensorio di Pompei, eh, ma non solo eh, degli uccelli di Aristofane. Quindi i ragazzi si sono, in un lunghissimo seminario, un lunghissimo laboratorio, eh, si sono appropriati del testo di Aristofane e lo hanno riscritto, riformulato ritradotto, calibrato sui propri desideri, i propri sogni le proprie paure e il risultato, posso testimoniarvi è un risultato assolutamente straordinario che peraltro sta avendo anche una circolazione e quindi è un lavoro di grande, di grande importanza ecco, ehm, chiederei proprio a Gabriel Zutrigel di, di fare un, una, una riflessione su questo, eh, su questo su questa grande apertura del parco eh, a, questi, a questi mondi e poi eh, raccontarci anche la, la, la Pompei di adesso e le sue, le sue prospettive. Grazie, um, per me, forse dopo vediamo anche alcune foto, è stato molto emozionante, nonostante tutto il lavoro che, che avevo seguito sin dall'inizio ovviamente, ma vedere poi la, la messa in scena um, che era il segnale della riappropriazione di questi ragazzi ehm, che altrimenti non sarebbero venuti nel parco se non coattamente con eh, le gite scolastiche. Um, e questo mi riconduce a un altro aspetto che avevo valutato se o meno eh, introdurre qua perché è un po' delicato, ma eh, anche le foto di Ercolano mi incoraggiano a fare questo. Allora um, le, la, la ragazza e le, le tre ragazze morte ogni tanto um, succedono um, degli attacchi dentro Pompei, di, di, di cardiaci. Noi abbiamo un, un servizio um, medico e, e a volte sono con esito letale. E questo all'inizio mi ha molto spaventato quando la... Segretaria mi ha um, delicatamente um, fatto sapere che anche questo può capitare a Pompei. Dunque, noi abbiamo un servizio medico, eh, però purtroppo uh, a volte accadono um, dei fatti anche, anche gravi e a volte addirittura um, letali. E normalmente si dice che è il, il caldo. Um, però Um, a tal proposito, voglio ricordare che nel 2018 un um, visitatore ha subito un attacco cardiaco um, in una sala completamente climatizzata degli uffizi davanti alla Venere di Botticelli. E allora le, ne, ne, ne, nei media si parlava della um, sindrome di Stendhal Ehm, che proprio ehm, a Firenze nasce quando nel 1817 eh, Stendhal visita, non gli uffizi, non il Duomo, la Basilica della Santa Croce. Ehm, e ha questa forma di estasi ehm, che, che poi il pulpito, la respirazione, e negli anni '70, una psichiatra di, di, uh, di Firenze, eh, mi, mi sa si chiama, chiamava eh, Gabrielli, ehm, nota che molti turisti hanno dei sintomi simili. Eh, e dunque eh, nasce così il sindrome, la sindrome Stendhal. Ehm, ovviamente, ehm, per noi, noi, da un lato come archeologi siamo abituati a guardare um, la morte da un punto di vista molto scientifico, um, a Pompei il, il momento più, più vicino a questo per me sono sempre stati i calchi, sapete che ci sono i calchi di, di mobili, di tutti gli oggetti organici ma anche delle, delle persone che sono morte, Non tutte perché dipende dalla dinamica dell'eruzione, la, se la seconda fase dopo eh, una, una lunga pioggia di, di lapilli, di, di pietre vulcaniche, poi arrivano i flussi piroclastici che sono cenere, polvere, avvolge tutto quello che c'è ancora, così anche le persone che muoiono sull'istante, ehm, i corpi poi si disintegrano e lasciano nel, nel suolo che diventa solido, duro, un vuoto, un, una specie di, di impronta che può essere poi riempita di gesso e si ottiene così. Che cosa? La, eh, che cos'è? È un reperto? È la persona? È, è una cosa molto, molto difficile, ma sicuramente molto, molto toccante. Però ehm, non è questo come dire, il, ehm, il problema, magari, no, le, il, la sindrome Stendhal, perché alla fine, diciamo, i problemi, i problemi cardiaci nel parco, che sono eh, circa il 20% di tutti i circa 600 interventi che facciamo all'anno, quindi più di uno al giorno. Um, sono alla fine sono nella media di quello che non so un, un aeroporto un centro commerciale problema piuttosto un altro che possiamo chiamare la, la sindrome del del collezionare del collezionista che non è solo chi colleziona eh, opere antiche che è una cosa eh, incomprensibile per noi penso perché eh, sostituisce alla alla conoscenza, alla passione, alla ricerca, il possesso. Quindi diventa tutta una questione che cosa, che cosa ho, che cosa hanno gli altri, sarebbe qualcosa per la, la mia collezione, ma questo ovviamente con danni per l'archeologia la, immensi perché crea un mercato, crea tutta un, una richiesta eh, e questo fomenta eh, gli scavi clandestini per quanto si voglia sempre cercare di, di, di controllare le, le provenienze e tutt'altro, però vediamo quotidianamente che non funziona. Sono anche musei che comprano opere di dubbia provenienza e proprio adesso siamo impegnati in un caso clamoroso, eh, forse la migliore copia del doriforo di Policleto, opera famosa del V secolo avanti, non conservata, che oggi si trova uh, negli Stati Uniti a Minneapolis eh, proviene evidentemente, cioè provata nelle carte che la procura ha, ha studiato da Castellamari di Stabia, vicino a Pompei. Fu esportata clandestinamente nelle, nelle, negli anni 70, offerta al Museo di Monaco um, e poi venduta negli Stati Uniti. Speriamo che eh, anche con l'aiuto della, della, della stampa, della comunità, possiamo trasmettere chiara, chiaramente questo messaggio che non è giusto e che deve tornare in Italia. Ma ehm, il, il, questo, questa sindrome è molto più ampia perché eh, c'è uno studio interessante sulle motivazioni dei visitatori dei, dei musei e dei parchi e anche lì riappare questo tema del, del collezionare. C'è un grande gruppo che, um, che colleziona esperienze e, e come dire, per fare la crocetta, no? Pompei visitata, Louvre visitato. Um, dunque, quei, quei luoghi dove uno deve essere stato. E questo fa sì che uno va lì alla ricerca di qual è allora, che cosa devo aver visto a Pompei? Pompei è molto grande, così come anche Ercolano e, e Pestum. E dunque, eh, qual è il highlight? No? Qual è il percorso? Che, che cosa è il racconto che io dopo devo in un qualche modo re, reiterare e confermare? E a volte questo confina, purtroppo, eh, abbastanza spesso, quanto pare, nel um, prendere, collezionare proprio degli oggetti. Noi a Pompei ogni settimana riceviamo delle lettere di anni, a volte decenni fa, di gente che rimanda indietro, lapilli, pietre, a volte eh, frammenti ceramici. Eh, er, a Pompei siamo fortunati, sfortunati, non so, eh, c'è una leggenda che questi oggetti portano sfortuna. E, e dunque a volte la gente accompagna queste, queste spedizioni con delle lettere, a volte toccanti, dove raccontano tutte le sciagure che hanno subito. E ho letto di tutto, dal, da malattie gravi al divorzio, a, alla perdita del posto di lavoro. E dunque, a volte veramente sono pagine e pagine. Um. E dunque, questo no, evidenzia il problema del collezionare perché quello che prendi, dopo un po' si rivela essere un po' un peso. Dunque ci sono vari gruppi di, di visitatori, eh, l'idea no, della conoscenza è la buona, ma poi a volte si limita a ricevere passivamente delle informazioni, cercare di, di um, riempirsi di, di un sapere che però non viene veramente assorbito. Qual è il gruppo a cui Stendhal eh, sarebbe appartenuto. C'è un altro gruppo che nello, nello studio, ovviamente americano, non poteva essere diversamente, si chiamano i um, spiritual pilgrims, che è gente che va al museo per ricaricarsi di energia, per fare un'esperienza quasi spirituale, nel senso di, di trovare se stessi, ma anche di andare oltre se stessi, di perdersi in un qualche modo, di eh, vedere qualcosa di più grande, di, um, ecco, avere un, uh, un incontro vero. E questo um, mi, mi ricorda qualcosa che Stendhal scriveva in questa descrizione, che, che per me erano sempre le due frasi più affascinanti e più enigmatiche anche in un qualche modo che non è quello dove scrive quando esce che sente il, non, non, che, che teme di cadere perché il cuore gli fa questo ma sono due frasi che dice prima dice tutto questo parla così eh, vivamente alla mia anima poi dice ah si je pouvais oublier se io se io potessi dimenticare perché dimenticare perché ehm, non lo so onestamente <ride> non lo so ma ho delle, delle idee perché questo incontro con la, la cultura materiale l'opera eh, ma anche il calco della vittima il tempio ehm, il la casa eh, ercolano ci sono delle bellissime case con il, il, il primo piano, tu entri e, e sembra una casa appena lasciata da, da, dagli abitanti, eh, lo stesso a Pompei, um, lo devo dire lo stesso a Pompei, anche se sappiamo che Ercolano là, sono ancora più alte. Allora, um, <ride> questo pre presuppone un'apertura e una, una specie, noi in un qualche modo dobbiamo dimenticare, tutto quello che a scuola ci hanno insegnato, quello che è importante, quello che è meno importante, a volte quello che ci parla, parla la nostra anima. Non è, non è la gioconda nel Louvre, ma forse un quadro insignificante secondo la guida, che però in, un, in quel momento per la nostra storia ci tocca e ci crea questa apertura, che poi speriamo che non finisca con l'attacco cardiaco, ma Comunque va in quella direzione che, ehm, che per me è stato sempre il, il vero senso di, di questi luoghi. Trovare questo. E dunque la, la nostra missione in qualche modo è come aiutare i ai visitatori a trovare questo momento. E per cui è una, una, una cosa che funziona solo insieme. Quindi noi possiamo fare la nostra parte ovviamente prevede anche un'apertura, un ma per questo, come dire, io sono stato sempre molto scettico sul, sull'uso um, della tecnologia anche nei musei, che è importantissima, ovviamente ci aiuta, pu puoi vedere, non so, il, la, i, i muri di fondazione, capire com'era l'edificio, ma dobbiamo anche lasciare lo spazio per questo tipo di incontro. Eh, e dunque il percorso va bene, oggi si può fare in maniera molto ehm, poco invasiva con un'app, chi vuole la scarica, fa tutto il percorso, diamo tutte le informazioni, ma dobbiamo anche las lasciare la libertà di eh, trovare ciascuno la sua Pompei. Eh, e se guardiamo anche nella storia di Pompei, ma anche di Pestone, di Ercolano, vediamo come i grandi... Um, scrittori, artisti, abbiamo sentito di Piranesi. Piranesi aveva una visione molto originale, in un qualche modo contrastante eh, di eh, Pestum, in quel caso rispetto a quello che era la narrazione eh, comune in quell'epoca. E alla fine loro erano come noi, non erano dei, erano grandi, artisti, ma questa forma di, di… ecco, per visitare un luogo della cultura dobbiamo tutti essere un po' artisti, tutti essere un po' creativi, altrimenti eh, possiamo solo ri, eh, ri, riprodurre delle visioni che altri ci suggeriscono. causa da eh? questo questa città nella quale il, il, proprio la vita privata eh? è un, si presenta nella sua eh, oggettività, eh? nella sua materialità. E tu sei un narratore eh, formidabile di, del, de, di Ercolano, eh? che è un'altra eh, città che ferisce per la sua Potenza per la sua potenza, il suo potere di suggestione, la sua assoluta bellezza. Ecco, eh, raccontaci qualcosa anche perché Ercolano ha una caratteristica, eh, un tratto distintivo fondamentale, cioè una città in cui eh, possiamo eh, eccezionalmente confrontarci anche con la dimensione organica della vita del, del, degli ercolanesi eh, all'altezza del 79 d.C., c'è tutto un, un, un, un, un mondo che, che è sopravvissuto eh, nella maniera, in maniera veramente imprevedibile eh, e quindi Ercolano è un unicum per molti versi. Ecco se questa unicità tu ce la raccontassi. Sì, eh, Ercolano è, è un unicum e fa parte, è, è una delle gemme di una sola corona eh, perché siamo un solo sito Unesco insieme a Oplontis e a Pompei ed è significativo questo perché eh, Unesco chiaramente non regala questi, questi, eh, no? eh, queste attribuzioni e eh, proprio mh, è stata colta questa eh, peculiarità di ciascuno dei tre elementi di questo sito, sito seriale, che a me sembra sempre serial killer quando sento, ma questo sito seriale che proprio ci fa capire che facciamo parte invece di un mosaico che restituisce che cosa? Restituisce una quotidianità che ehm, apparve fin dall'inizio del, della, della scoperte nel 1738 come una delle caratteristiche incredibili che suscitarono più entusiasmo e più curiosità in tutti gli ambienti, non solo degli antiquari e degli interessati in generale, persone di cultura d'Italia, ma d'Europa. Fu un fenomeno eh, internazionale la scoperta degli scavi nel 38 di Ercolano a partire dal 48 di, eh, di 1700, sempre di eh, Pompei. E eh, sono delle scoperte e proprio si puntualizzò che cosa? La quotidianità, l'emergere di una vita romana quotidiana, cosa che non era fino a quel momento assolutamente eh, in, nemmeno immaginata, perché eh, la cultura, l'immagine della cultura classica romana era basata sulle conoscenze che provenivano essenzialmente dalle fonti letterarie oppure mh, per, da quelle poche scoperte archeologiche, tra virgolette, perché non esisteva neanche l'idea di uno scavo archeologico, che, fortuite, che avvenivano, erano avvenute a Roma in prevalenza, poi a anche in altri luoghi, ma come al solito emergono poi alle cronache, le cose che riguardano Roma per, per la peculiarità di questa, di questa città. E, e lì si trovavano statue, si trovavano le famose grottesche, si trovavano ehm, una serie di elementi che non sono il quotidiano. E invece... Questi scavi di Ercolano fin dall'inizio cominciarono a mostrare elementi di vita eh, quotidiana eh, che mh, venivano facilmente interpretati, capiti e questo suscitò una grandissima eh, enfasi. Pensate che nel 1738 cominciano gli scavi, nel 1739 c'è la prima lettera di un francese che, Scusate, ovviamente, si lamenta con la sorella dicendo «Ma questi cafoni mi hanno trattato malissimo, mi hanno messo in una cesta, mi hanno buttato giù giro un pozzo per farmi vedere il teatro di, di Ercolano, mi hanno trattato di dare le gardienzo in una cosa tremenda». Invece, scusate, abbiamo cominciato da un anno. Questi immediatamente invece andarono, mh, dappertutto arrivavano, superavano, diciamo, le colonne eh, d'Ercole del Grand Tour che erano fisse su Roma, per andare nel Regno di Napoli e per andare a visitare questi, eh, questi siti. E questa mh, tendenza eh, di questo quotidiano che serve anche ad ispirare, questa è un'altra cosa che a me ha sempre colpito, perché il, eh, la, gli scavi di Ercolano diventano un affare di Stato, poco dopo la loro scoperta, perché cominciano le prime scoperte nel 1709-1710, quando interviene Carlo III, che allora, a Napoli era Carlo I, del re dal 1735 del nuovo regno del, eh, delle due Sicilie ehm, e lui ehm, quando interviene eh, lo fa capisce proprio coglie tutte le potenzialità anche in chiave eh, di grandeur di questo nuovo regno propagandistica di queste, di, questa, di queste scoperte e concepisce fa concepire insomma i suoi ehm, antiquari la, il progetto della pubblicazione di queste scoperte queste pubblicazioni non sono intese Solo per gli antiquari, eh, ma sono intese soprattutto per servire ai disegnatori, gli architettori, eh, i formatori, coloro che devono fare arte, quindi da un, un quotidiano che ha anche degli aspetti monumentali, che ispira il futuro e questo è un, è un elemento davvero, eh, se ci pensate, mh, interessantissimo. E c'è stata tutta una storia. Gli scavi di Ercolano, quelli di Pompei, scorrono lungo quattro secoli. Quattro secoli le scoperte di Pompei e di Ercolano. Sono veramente una cosa lunghissima, e in questa lunga durata eh, ci sono alcuni motivi ricorrenti. A Ercolano, eh, chiaramente, l'elemento, tra, tra i tanti elementi del quotidiano che più colpiscono, ci sono proprio eh, i materiali organici. Eh, questo perché nonostante la, una sola eruzione ha avuto due esiti completamente diversi, cioè il risultato finale sono morti tutti, questo è chiaro, le città sono state distrutte ora, però le modalità eh, dello specifico sono un po' diverse. Eh, Pompei viene coperta prevalentemente dalla pillola, eh, alto fino a 6 metri, questo strato che copre Pompei, eh, passa l'aria e quindi mh, tutto ciò che è organico eh, poi piano piano si decompone e avviene poi questa scoperta in negativo. No? che viene fatta con i famosi calchi di cui ha parlato Gabriel. Um, a Ercolano invece arrivano i flussi piroclastici, che è sempre materiale vulcanico, ma fisicamente molto denso, che si abbatte in successive diciamo, valanghe di questa massa talmente densa dal punto di vista fisico che nonostante avesse una temperatura molto alta, si parla come minimo, ci sono varie ipotesi negli studiosi, comunque come minimo di 300 gradi, nulla di organico brucia gli esseri umani evaporano ma ehm, invece i materiali organici rimangono tal quali imprigionati quasi sigillati sotto questa coltre di ehm, flusso piroclastico e poi diventa poi molto molto dura assume una consistenza tufacea e vengono poi scoperti addirittura il legno carbonizzato eh, riconosciuto sin dagli scavi borbonici ovviamente eh, in alcuni casi non subisce neanche questo cambiamento di stato cioè da organico diventa qualcosa di inorganico e quindi carbone eh, ma invece ehm, rimane dove c'era umidità o dove c'era il mare il legno rimane legno vivo legno tal quale vivo no ma tal quale e eh, addirittura con la conservazione del eh, colore proprio di fronte a questa eh, così eh, come dire eh, cosa che rimane, si rimane colpiti no? di questa sorpresa di un legno che non dove, cioè doveva bruciare e non ha bruciato. E, e noi stiamo proprio, il, approfitto per dirlo, il 13 inauguriamo una mostra al Palazzo Reale di Portici, la villa di, di Portici, proprio su questi legni, perché loro ci restituiscono questa realtà eh, così vicina. Chiaro che tutti ammiriamo gli affreschi, tutti ammiriamo gli stucchi. eh, ce tutti ammiriamo eh, i pavimenti al mosaico, però non è che fanno parte della nostra esperienza quotidiana, diciamo, almeno di noi diciamo, normali, forse grandi famiglie, se lo so, potranno permettere, ma noi no. E invece i, i, i mobili, cioè la cassa panca, la culla, eh, il piccolo tabernacolo domestico, i tavoli, le sedie, queste sono davvero delle cose che colpiscono tutti, non solo l'archeologo, chiaramente si interroga anche scientificamente, però anche noi abbiamo il nostro lato umano, come è già emerso da quello che ha raccontato Gabriel. Eh, e, ma penso che il il pubblico, i visitatori, le persone interessate, non, hanno un contatto diretto col passato. Avete visto come i nostri siti sono tutti dei potentissimi specchi che permettono di andare indietro nel tempo, no? De dei portali in cui si torna indietro nel tempo e poi eh, ci si, si scopre che forse non torno solo indietro nel tempo, ma mi specchio in me stesso, vado a cercare il mio mh, in altri tempi, in medesimo, Pompei e Ercolano sono luoghi dove ci si immedesima, no, poverelli? Cioè, anche banalmente ci si immedesima in questa cosa di distruzione tremenda eh, che tra l'altro chi ha scavato Ercolano ha voluto sottolineare, quindi ha lasciato a Medio Maiuri, che era questo archeologo che ha scavato sia Pompei che Ercolano, ha mh, lasciato dei grandi fronti di scavoli, vedete qua, guardate, sono alti 20 e passa metri, che era la potenza di questo strato che vi ho detto, di questi flussi piroclastici, questo è stato lasciato apposta verticale, perché quando uno si trova sullo scavo si rende conto davvero di questa massa immensa, un'onda, uno tsunami di fango bollente che si è abbattuta sulla, uh, sulla città quindi c'è un'enfasi un su queste uh, prospettive e il materiale um, organico è davvero un, un link potentissimo di rapporto immediato con il passato, oltre ai mobili abbiamo anche il cibo e lì pure un'altra un antologia di cose che io ogni volta mi stupisco quando vado nei uh, la laboratori, quindi di lì pronta un'altra mostra ovviamente perché non è che ci stupiamo noi tre nel, nei nostri depositi e poi finisce lì, purtroppo eh, abbiamo tutti, veramente lo viviamo come una, penso di poter parlare a nome dei colleghi, come una missione, per cui quando noi ci entusiasmiamo di una cosa, la seconda idea che ci viene in mente è quella di condividerla, perché non possiamo lasciarla lì ferma. E, e, e lì abbiamo, dicevo, sulla parte organica del, del cibo, dalle famose pagnotte, ma poi una, una quantità di cereali. Per esempio, nelle più grandi varietà di grani, eh, di, di vario genere, ma anche in quantità, cioè parliamo di 200 kg, no? proprio un intero silos recuperato, eh, abbiamo i legumi, eh, abbiamo le olive, frutta di tutte le specie, compresi, a me ho sempre colpito, i datteri, cioè proprio datteri, ma, ma non uno, ma ah, centinaia è veramente una, eh, una, una visita eh, davvero entusiasmante proprio eh, ogni volta che noi andiamo a, a rivedere queste, eh, queste, queste, questi aspetti e mh, davvero eh, la, la vita, la vita che non c'è più, eh, la vita che c'era è uno dei fili rosso, il filo rosso con cui ci si può ricongiungere e, e anche avere questa idea personale anch'io sono convinto che l'idea personale sia molto importante e che magari le applicazioni tecnologiche siano quello che devono essere, cioè un ausilio che tra l'altro permette a noi di non inquinare i siti, eh, dei siti bellissimi anche come Fascino e La Rovina non possiamo neanche riempirli di indicazioni, una volta e, e chiudo, vi, vi farò sorridere eh, in ufficio mi è arrivata tutta una relazione del nostro responsabile per la Sicurezza, no? sapete che ognuno di noi ha dei responsabili della sicurezza, la sicurezza è fondamentale, avete sentito, eh, possono succedere varie cose, ma non così tragiche, pure più normali, bisogna essere preparati e quindi questa mi arriva una bellissima relazione in cui mi si dice attenzione, I, il, i, i, para, i, i limiti dei, dei, degli impluvi no? nelle case e negli altri sono pericolosi, c'è pericolo di inciampo, bisogna mettere pericolo di inciampo, poi c'è il, il muro la, la cosa troppo stretta la cosa troppo bassa attenzione bisogna mettere la scritta attenzione alla testa io sono sbagliato sempre ci non capisco l'argomento così moltiplicato per x volte no eh, poi, poi tutte, tutti i cancelletti sono bassi e si può scavalcare pericolo non scavalcare cioè io andate da questa signora si sì, scusi cerchiamo di capirci bene io dovete passare sul mio cadavere prima che riempiate l'Ercolano di tutte queste cose di pericolo, di inciampo, perché, primo, vogliamo terrorizzarli, allora non li facciamo proprio venire, e secondo, ma siamo scherzi, cioè, ma che, cosa, che senso ha questo? E allora, è è un'area archeologica, è un'area archeologica, e noi dobbiamo sfruttare questo ai fini sia diciamo, didattici, e possiamo sfruttare le tecnologie. Le tecnologie, per esempio, noi stiamo facendo questo museo digitale che avrà come conseguenza anche una serie di applicazioni come quelle che già stanno cominciando ad essere state usate a Pompei che daranno messaggi anche sulla sicurezza, per carità. Però non avremo questa massa di, di pannelli che sono proprio insopportabili. diciamo. Grazie, grazie a, Francesco, a Francesco Sirano, di cui ho periodicamente la possibilità di sondare la, la veridicità di questi racconti e la complessità, della del, durezza proprio del lavoro di direzione, che non è, non è soltanto meraviglioso, come le immagini ci restituiscono, ma è anche pieno di... È anche un lavoro molto bausico, eh, direbbe Aristotele, pieno di banausia, insomma, pieno, di, di, di impegni onerosi e, e, e a volte poco, poco gratificanti, però purtroppo, purtroppo necessari. Piacerebbe un secondo giro, perché in fondo tutti e tre i nostri eh, ospiti eh, hanno eh, alluso all'enorme potenziale allegorico. Di queste tre eh, città. Eh, sono, sono state e sono tre eh, impressionanti eh, allegorie. Eh, la, cultura, la, cultura, la letteratura europea si è misurata con, diciamo, da Enea Silvio Piccolomini a Proust, con, con queste città con, con, con grande. Eh, con grandissimo interesse e con dei risultati incredibili, penso al tempo ritrovato di Proust, in cui Proust racconta proprio il tramonto, eh, il tramonto di un, di un intero mondo, di un intero sistema di valori, quello della, della nobiltà francese, descrivendolo proprio, paragonandolo agli ultimi giorni di Pompei. Quindi Pompei diventa l'immagine principe della caducità, Pompei ed Ercolano sono immagini di caducità, mentre Mentre Pestum è l'immagine di, di un rapporto felice anche con la natura e con l'ambiente circostante. Pestum non, non ha subito l'usura, l'ingiuria del tempo. Però non è, queste città non sono soltanto allegorie, eh, hanno anche un senso materiale fortissimo, come abbiamo visto Francesco Sirano potrebbe farci una lezione splendida sulle... Sulle fosse settiche di Ercolano e su quello che ci insegnano le fosse settiche di Ercolano, sia rispetto a quello che mangiavano gli Ercolanesi, sia rispetto alle malattie di cui si ammalavano e morivano. Ed è una lezione strepitosa che insomma suggerisco all'amico cardinale, al professor Canfora, di, di proporre magari, magari in futuro, perché, perché è interessantissima, perché lì veramente la vita materiale nella sua brutale nella sua rude franchezza. Si presenta. Eh, mi veniva in mente però che il tema di questo festival, di questa edizione del Festival del Classico, è un tema veramente cruciale, che è quello del lavoro. Perché tutto quello che vediamo, c'è cioè stata la parola schiavi a un certo punto, eh, eh, Tiziana D'Angelo eh, se ne serviva, e tutto quello che vediamo è frutto di un lavoro durissimo ma è frutto anche di una stratificazione sociale, eh, di una compagine sociale particolarmente complessa, quindi di un assetto politico, sociopolitico, economico, di una produzione schiavistica. Insomma, siamo di fronte a un, a, un, a un mondo che è lontanissimo, che va raccontato, ma va raccontato anche perché questo mondo, questo sistema di valori, il nostro mondo, il nostro tempo, non se lo sono lasciati del tutto alle spalle cioè la, la, eh, abbiamo nuove forme di schiavitù, hm? molti di voi staranno seguendo i mondiali di calcio, i mondiali di calcio eh, si svolgono in stadi che sono costruiti con, in, con una, una fatica durissima di eh, persone le cui condizioni di lavoro e soprattutto la cui retribuzione eh, è molto al di sotto di un livello minimo di dignità umana, non soltanto professionale. Quindi noi stiamo riproducendo forme di schiavitù, eh, non abbiamo mai smesso di riprodurle, ma probabilmente non ce ne siamo accorti. E quindi raccontare anche il tema del lavoro in queste città è importante non solo per uno sguardo antiquario su queste città, ma perché in fondo la domanda sull'antico è sempre fortemente radicata nel presente. Mm. Altrimenti, come dicevano i due grandi nemici, Vilamowitz e Nietzsche, eh, l'antico L'antico non ha niente da dirci, l'antico non ci parla se noi non riusciamo a vivificarlo col sangue delle nostre domande che sono fortemente intrise di contemporaneità. Quindi chiederei un passaggio a tutti e tre, cominciando da Tiziana D'Angelo, sul lavoro, ecco sul tema del lavoro nel contesto della vita materiale di Pestum. Beh, il lavoro a Pestum, il lavoro che noi cerchiamo di, di raccontare... È sicuramente appunto il... può essere il lavoro del, de, degli artigiani, il lavoro appunto dei, dei pittori, per esempio. Um, quindi noi parliamo di persone, perché queste opere... Noi, noi tendiamo a vedere questi sono oggetti fondamentalmente, ok? Oggetti, monumenti, uh, però appunto quello che c'è dietro ovviamente è il, è, sono delle storie in un certo senso di vita quotidiana, quindi al di là della monumentalità uh, del, del, dei templi pestani, c'è tanta quotidianità anche a Pestum, abbiamo comunque dei quartieri, sappiamo molto insomma sui quartieri residenziali romani, un po' meno, uh, ma comunque sempre di più sulle, sulle case greche, però c'è tanta quotidianità uh, anche, anche a Pestum e uh, quindi il lavoro si può, si può raccontare in quel senso. Noi cerchiamo anche di raccontare il, del, la, un lavoro più recente nel senso che l'archeologia non è solo passato e questo secondo me è un elemento molto importante la, le persone che vengono a, a visitare questi siti come, eh, non, non, non, non è semplicemente appunto come, come, come poteva essere in passato ho visto Ercolano sono stato a Ercolano sono stato a Pompei sono stato a Roma no? fatto, crocetta, segnato procediamo, prossima meta in realtà eh, quando i visitatori arrivano vogliono scoprire che cosa si sta facendo quindi il lavoro di queste le storie di queste persone perché appunto eh, con quella libertà di cui parlava gabriel nel girare per l'area archeologica o uh, per, uh, per il museo a pesto ma anche a velia insomma un sito ancora in un certo senso con una, una, una configurazione passatemi il termine ancora più selvaggia in un certo senso in cui davvero alcuni dei nostri visitatori si perdono ma non si lamentano eh, in realtà poi arrivano e già ah, sì non me, mi sono perso su quel il sentiero però poi ho trovato la ho visto la fonte viele ho visto le terme, eccetera um, però vogliono vogliono scoprire anche che, che cosa si fa tante volte dicono cosa state facendo ma avete già scoperto tu ma beh, non è già stato scoperto tutto non è già stato scavato tutto non so se lo dicono anche, anche a voi a pompei e ercolano ma non si sa non si sa già tutto e quindi noi eh, secondo me in generale insomma nei parchi archeologici nei musei è importante anche Raccontare il passato raccontando anche il lavoro delle persone che uh, hanno contribuito a riportarlo alla luce. Uh, gli scavi di Peston, soprattutto nel Novecento, quindi ripensare alle figure di, di, grandi, di grandi archeologi, ma anche il lavoro del, del nostro staff adesso, quindi renderli sempre, sempre più partecipi. Quindi uh, per esempio uh, abbiamo cantieri di scavo, li raccontiamo quindi nel, ovviamente per quanto è possibile in determinate occasioni, giornate europee del patrimonio insomma per esempio però si aprono i cantieri allora si racconta ai visitatori il lavoro che stiamo facendo quindi che cosa stanno facendo gli archeologi, che cosa abbiamo trovato e, e adesso dove vanno questi oggetti? Uh, oppure appunto li portiamo, uh, li portiamo oltre il museo, questo è il nome di un, uh, di un, uh, di un programma insomma, di, che, che abbiamo di visita ai depositi e tra l'altro proprio nei depositi che recentemente abbiamo avuto un episodio di sindrome di Stendhal, eh, che tra l'altro no, appunto uno dice ah, Questa è sentita male, tutti no? contenti, no ma era, abbiamo formato il personale di accoglienza e di vigilanza uh, per, uh, per condurre queste visite tra l'altro appunto una, uh, quindi una mia collaboratrice uh, stava, stava facendo questa visita ed era talmente appunto partecipe lei, talmente entusiasta nel, nel raccontare questi spazi che normalmente non sono parte di un percorso uh, di, di visita standard, uh, portarli a vedere qualcosa che, che in un certo senso non è una una vetrina già ben definita, non è un percorso confezionato uh, e quindi aveva trasmesso poi questa emozione, è stato un momento di panico, non riusciva a respirare, insomma, drammi eccetera, però lieto fine in questo caso, stato, sono stati attacchi cardiaci tutto a posto, c'è stato un lieto fine, però quello è anche un modo di, um, di portare i visitatori dentro, al, uh, al museo, nel cuore del museo e di dirgli che cosa stiamo facendo benissimo, questi sono gli oggetti che ci sono qua uh, adesso questo verrà restaurato uh, quest'altro invece è, è stato in mostra perché alcune volte si pensa che nei depositi ci siano gli scarti ma nei depositi ci sono milioni di altri musei um, e, uh, e quindi questa è un'occasione per, uh, per raccontare uh, del, del lavoro che stiamo facendo del lavoro che è stato fatto per esempio c'è una bellissima Uh, tomba dipinta sono delle lastre dipinte di IV secolo sono moltissime lastre dipinte di IV secolo nei depositi ma ce n'è una in particolare molto bella che era stato il pezzo principale di, di una mostra proprio inaugurata da Gabriel nel 2017 era quella sulle tombe dipinte e quindi adesso in, in questo momento non è parte del, dell'allestimento del museo ma portiamo i visitatori e quindi gli si può anche raccontare non, non sono potuti andare a quella mostra noi gliela raccontiamo questo, questa tomba è era appunto il pezzo centrale di questa mostra e quindi in un certo senso c'è anche quest'idea su quelle lastre dipinte si vede così tanto del, del lavoro degli artisti um, lucani per esempio perché in alcuni casi queste tombe venivano, uh, venivano dipinte non in una bottega ma uh, venivano dipinte proprio durante la cerimonia funebre durante il funerale, che è una cosa che per noi è molto, diciamo, inconcepibile, l'idea che tu hai un funerale e, e stanno decorando la tomba. Um, e ovviamente non era neanche pratica come soluzione, perché sarebbe stato molto più semplice per, per il pittore dipingersi la sua lastra in bottega, dopodiché la lastra, le, le quattro lastre venivano portate uh, nella, nella necropoli e venivano incassate nel terreno. Perfetto e invece no, e quindi questa è l'idea proprio di, una, di, di di questa performance artistica, di questo lavoro artistico, come molto più che semplicemente lavoro, ma come parte in questo caso eh, dell'ideologia dell funeraria anche. E eh, proprio per il fatto che venivano dipinte in situ, questo vuol dire che per esempio se si metteva a piovere, Oppure se l'artista era un po' sbadato e dava una gomitata alla pittura mentre era ancora fresca, noi vediamo le tracce e quindi vediamo, vediamo dei segni per esempio sul, sulle pitture e in un certo senso quindi c'è quella sensazione di star toccando davvero con mano il lavoro che era stato fatto da, a, da queste persone Uh, appunto 2000, 2500 2600 anni fa um, quindi, e, e, quindi intrecciare diciamo questo, questo tipo di lavoro a quello che, che, facciamo, che facciamo oggi quindi anche, anche il restauro quindi il, il lavoro che, che noi stiamo facendo i pezzi, quando dallo scavo dove vanno? quindi che cosa gli succede prima che poi riemergano in una, nella vetrina di un museo o riemergano appunto all'interno di, di una mostra um, quindi per me questa un'occasione diciamo di, di pensare a, a, a, a i visitatori sono tanto interessati al lavoro e alle persone diciamo del, uh, della pestum antica quanto lo so quanto sono, eh, lo sono anche del, del lavoro delle persone che vivono a pestum adesso um, sono, sono estremamente curiosi e uh, renderli parte di, di, di questo processo, renderli parte delle nostre attività, è anche un modo per generare un tipo di coinvolgimento diverso, un tipo di coinvolgimento che poi può far comprendere che appunto il, il, il passato cambia, il passato eh, viene rimodellato, eh, si fanno errori, Uh, e va benissimo <ride> eh, quando torneranno la prossima volta forse eh, scopriranno che la tomba del tuffatore che la scena del tuffo ha un significato completamente diverso da quello che si è creduto fino ad ora uh, quindi c'è quest'idea di, di una continua trasformazione proprio attraverso le persone quindi la, la persona c'è cioè più che appunto il lavoro la persona al centro quindi tra passato e, e presente Beh, trovo molto importante il riferimento alla, alla schiavitù perché è uno di questi punti dove noi oggi spesso ci mettiamo sul, sul piedistallo pensando di aver superato eh, questa, questa forma di, di, um, di sì, barbarie, di... di, eh, di in um um umanità. però eh, come ha detto eh, Gennaro Car Carillo, esiste tuttora ed è presente, non bisogna andare uh, al, um, lontano, chissà quanti oggetti in, questo, in, questo, in questa stanza, in questa sala, siano frutto di lavoro di persone che vivono in, in una condizione eh, quasi di, di schiavitù. Noi non lo vediamo per una separazione intervenuta tra lo spazio politico l'Italia, l'Unione Europea, che è lo spazio dei diritti e lo spazio economico, che è globale e che va ben oltre questo spazio politico. Dunque abbiamo due discorsi eh, scanciati, uno è quello dei diritti che si limita allo spazio politico e l'altro è quello dell'economia Prezzi dello sfruttamento che non conosce confini e dunque subentra sempre ehm, anche nello spazio che presuntamente sarebbe, sarebbe quello dei, dei diritti. E io, in, in un libro dove ho molto usato e forse anche abusato, dei libri del, di, di Luciano Canfora, eh, ho cercato di dimostrare che questa separazione tra questi due spazi è il frutto di un'operazione che avviene nel IV secolo nel, nel Platone, non quello della Repubblica, ma quello più tardi, delle leggi, e di Aristotele soprattutto, che a, a loro volta sono figli di una società di colonizzatori che fanno questa distinzione a livello concreto, cioè lo spazio politico, la colonia, con i eh, aventi diritto, che sono i cittadini maschi, e c'è lo spazio economico che è estremamente vasto e comprende altre etnie, eh, ovviamente comprende le donne, comprende gli schiavi, comprende tutte quelle figure invisibili nella, nella concezione della polis in senso politico, il cui status non è chiaramente definito tra eh, indigeni, greci, non. Cioè, e questo è anche una questione di spazio proprio geografico. E, e dunque, nell'antichità abbiamo un, um, come dire, un, una forma, se vogliamo, le radici di, di un pensiero che ancora oggi eh, governa la nostra visione del mondo, e Pompei è un caso molto interessante. Eh, C'è una lunga discussione, sul numero di persone che vivevano a Pompei, che ovviamente ha delle implicazioni molto importanti sull'economia, sulle condizioni di vita in questa città. E ultimamente, cioè dopo, diciamo così, nel Novecento vediamo un continuo abbassamento delle stime che arriva poi a 8.000 persone. Mentre nel tardo 800 ancora si parlava di 15, 12, 15, forse 20.000. Poi, nel 2017, una, un, una scoperta eh, bellissima di, di, di Massimo Sanna, che all'epoca dirigeva il grande progetto Pompei. e In quell'ambito si fanno dei lavori, si scopre una, una tomba con l'iscrizione funeraria più lunga finora conosciuta a Pompei. Problema, purtroppo non, non c'è il nome. Il nome era, era scritto su un'altra iscrizione, ma probabilmente era un, un, una figura che pensiamo di conoscere, ma appunto non, non, è, non è sicura al 100%. Ora, eh, questo signore eh, inizia la sua commemorazione con il fatto, un, una festa che lui dà in occasione della toga virilis, dunque quando diventa adulta. Adulto, ehm, lascia la eh, toga pretexta che è quella dei bambini e indossa questa toga degli uomini, e questo era il momento del passaggio da, dal, alla, alla maggiore In quell'occasione, lui fa una festa per tutto il populus Pompeianus. Ora, non può discutere cosa significa, noi pensiamo che significa i cittadini maschi. Cioè il popolo significava questo, non era come oggi il popolo. Questo in antico si chiamava plebs, plebe. Um, il populus era una categoria giuridica per cui ancora oggi sul, um, sui tombini uh, di Roma c'è SPQR, Senatus Populusque Romanus. Dunque il, il popolo era, era la, la cittadinanza avente diritto al voto. Ora lui dà il numero di triclini, ciascuno con 15 posti, che aveva messo a disposizione per tutto questo populus eh, e dunque si può fare un tentativo di, di calcolare il numero complessivo della popolazione. Eh, I cittadini sono um, eh, 6840, eh, se non erro, eh, allora, Adesso intervengono tutta una serie di, di eh, probabilità. Noi pensiamo che la popolazione maschia, maschi, i maschi adulti, erano il 28% della popolazione. Si può discutere, però è un valore che, che sembra plausibile. Dunque la popolazione totale libera, inclusi donne e bambini, era di... Uh, circa, um, circa 20.000 sappiamo però che poi c'erano anche schiavi c'erano i peregrini che in quell'epoca erano ancora tanti perché non era stata estesa ancora la cittadinanza a tutta la popolazione dell'impero questo avviene solo nel terzo secolo dunque tutte quelle persone di cui spesso abbiamo i nomi a Pompei che vengono dalla Siria dalla Grecia dalla... Um, Dall'Africa del Nord, dalla Gallia, che non erano eh, schiavi, avevano questo status tra cittadini eh, e schiavi. Dunque, non avevano diritto al voto, non facevano ufficialmente parte del, del populus. Dunque, arriviamo a una cifra ben oltre i 30 eh, le 30.000 persone. Poi c'è un altro grande dibattito tra noi archeologi e storici: quanti vivevano in città? Quanti vivevano in campagna, eh, su questo adesso potremmo fare un, un altro convegno, anche sul rapporto tra città e campagna, che ovviamente nell'antichità era molto diverso rispetto a oggi. Um, detto in, in breve, la campagna, la, il territorio faceva parte a tutti gli effetti della città, e questo da un lato vuol dire che eh, non, non si può separare, dall'altro lato vuol dire che era un, un po' una parte, come dire, um, meno molto meno ambita della città no? perché vivere in campagna era un po' una, una scelta, e una seconda scelta. Ovviamente questo non vale per chi si può permettere le terze, le, le seconde, le terze, le quarte case come i ricchi eh, romani, a volte che avevano delle, delle ville nel territorio di Pompei e di, di Castellammare e via dicendo. Dunque una discussione molto complessa però alla fine esce fuori che um, Pompei ospitava solo all'interno delle mura una popolazione almeno di 20.000 persone. Eh, e questo cambia radicalmente, la, almeno dal mio punto di vista, la, il modo in cui possiamo, dobbiamo leggere questa città. E se uno va a Pompei, e lo, lo consiglio veramente a tutti, Spesso, io stesso, la prima visita a Pompei, uno va alle case più famose, più importanti, la casa del Menandro, la casa dei vetti, la villa dei misteri, però camminando per le strade da una casa all'altra, che ha gli affreschi, eh, i mosaici, ci sono botteghe, ci sono eh, panifici, ci sono eh, a volte una singola, un singolo ambiente. Però poi uno guarda e questo era um, al tempo stesso un luogo di lavoro e di vita. Si apre durante il, il, il giorno come un garage con un sistema di, di tavoloni che inseris si inseriscono in de dei binari e di notte si chiude rimane solo una piccola porta di, di notte appunto. E a volte uno entra e vede uh, che c'è un soppalco e poi c'è forse un altro piano, dunque diventa una specie, su 10 metri quadri, diventa una specie di torre riempita di persone. Noi abbiamo calcolato che c'è una media intorno alle, quasi vicino alle due persone che dormivano in un ambiente in Pompei, eh, mediamente. E questo viene anche confermato dagli scavi, abbiamo non solo nei contesti, diciamo, bassi e, e medio-bassi ma anche nelle case con affreschi, con atrio le case ad atrio il resto che sono la casa romana se uno legge un libro di, di, uh, di, di scuola no? la casa romana è la casa ad atrio in realtà a Pompei sono appena il 20% delle abitazioni gli altri vivevano in, spesso in queste condizioni qua dunque um, lì si lavorava, si viveva non c'è la cucina, non c'è ovviamente il bagno, non c'è la latrina, ehm, no, spesso non c'è un riscaldamento. Eh, dunque queste persone poi andavano, mangiavano il pane, soprattutto cioè quella cosa, darci oggi il nostro pane quotidiano, non è una metafora. No? Questa era la realtà di quei tempi, che sono, sono quelli di Pompei, in cui viene detta questa preghiera la prima volta, dunque eh, la, la, il nutrimento normale era il pane e poi si, chi si poteva permettere andava in uni, uno di questi eh, termopoli, dunque una specie di street food, non ci sono posti a sedere, uno si prende il piatto, mangia per strada o se lo porta a casa e, e sono insomma delle minestre, delle zuppe, delle eh, cose, cose varie. Um, Dunque c'è tutto un mondo da, da scoprire, eh, chi aveva freddo, ma anche nelle case di medio-alto livello, immaginate, noi pensiamo sempre all'antichità come un'eterna un, un, um, un, um, estate, perché guardiamo i film e tutti sono con la tunica, i sandali, c'è sempre il sole. Ovviamente anche loro avevano l'inverno Immaginate queste case alte con l'atrio che è aperto dove pioveva dentro, eh, d'inverno. E dunque la gente andava, ehm, chi, i super ricchi avevano un piccolo impianto termale in casa e gli altri andavano nelle terme. Eh, e c'è nel um, Satiricon di, di Petronio, romanzo del primo secolo, non so. Eh, chi, chi la pensa diversamente ma penso che oggi è abbastanza accettata la, la datazione eh, uno dice proprio io sono andato nelle terme per riscaldarmi noi pensiamo sempre guardiamo questi luoghi come una grande espressione dell'ingegneria romana del lusso a, a quei tempi e dopo ci sono i, i, il buio medioevo in realtà era una più che altro una necessità. La gente andava lì non tanto per lavarsi, ma d'inverno per um, riscaldarsi. E, e c'è anche lì una, una interessante discussione. Spesso ci sono l'impianto un po' più grande. Si dice queste saranno le terme maschili e quello più piccolo le terme femminili. Ultimamente stiamo uh, discutendo. Forse c'erano le terme estate e le terme d'inverno che erano più piccole perché altrimenti non, non si riscaldava proprio grazie sì una, una rapida conclusione a francesco sirano il tema è attualissimo avete visto il tema del riscaldamento un tema di impressionante attualità anche questo francesco a te la conclusione Oh, cioè questa conclusione sembra una cosa impegnativa, ma comunque ecco, mi, mi sembra che appunto sia emerso come questi luoghi siano dei luoghi di lavoro intenso, eh, guardando appunto al lavoro, dei luoghi che guardano soprattutto al futuro. Eh, tutto quello che noi facciamo è in realtà davvero oh, niente di più lontano da una visione antiquaria, che era quella eh, spesso anche eh, strettamente legata io forse conviene concludere riprendendo un attimo la, quella suggestione metaforica eh, di Gennaro cioè queste tre sorelle morte perché in realtà queste morti eh, cioè il pericolo di vita di queste eh, povere resiti eh, sono, sono sottoposte a questo pericolo più volte sono state sottoposte a questo pericolo una volta per quanto riguarda noi vesuviani dalla, eh, da, dal Vesuvio in maniera così ma poi anche in età moderna ci sono stati tanti momenti in cui la loro vita è stata messa in pericolo l'esempio di Pompei con il grande progetto Pompei eh, poi la, una spesa mh, preceduta poi esempio presto ha fatto tutto una, un momento di grande proprio poco prima che partisse il grande progetto di grandi lavori che hanno ristabilito la stabilità dei templi um, eh, ad Ercolano noi abbiamo l'arrivo della fondazione Packard eh, a partire dal 2001 che affianca sito senza dare soldi, ma aiutando a uh, mettere in campo strategie, um, sono, dicevo, degli esempi di come la mentalità sia completamente cambiata um, e uh, una gestione Uh, molto uh, che guardava all'ombelico molto mh, che cercava di uh, reagire alle problematiche invece che prevederle ha, ha messo in pericolo tante volte la vita di questi, di questi siti e noi quando eravamo al grande progetto Pompei dove ci siamo riconosciuti sia io che, che Gabriel eh, trovavamo nell'archivio eh, delle leggi speciali che si chiamavano invece di grande progetto Pompei si chiamava progetto grande Pompei No, degli anni Ottanta, cioè, varie volte no? sono stati messi in pericolo da che cosa? Da una cosa che è stata anche messa in proprio in evidenza dalla. Dagli studi dell'UNESCO che dicono che una delle cose che mette più in pericolo la conservazione dei siti così importanti per dell'umanità non sono i terremoti, non sono eh, le alluvioni, non sono eh, la mancanza di fondi, ma è l'incapacità di gestione. E eh, devo dire, uno degli, se voressimo dare cioè, un epitafio a questa nostra. <ride> Eh, una conclusione a questa nostra serata direi che davvero una delle grandi novità è proprio questa idea di eh, accountability no? di responsabilità con cui ognuno di noi in siti che sono diversi e complementari, eh, portiamo avanti eh, l'idea di stabilire un futuro sostenibile sotto tutti i punti di vista, avete visto anche con tutte le scoperte, le riflessioni che ognuno di noi poi ovviamente fa scientifiche, ma da tutti, in tutti a 360 gradi per cercare questi patrimoni di portarli in avanti nel tempo affinché qualcun altro possa sia subire la sindrome di Stendhal nel futuro, sia poter raccontare la storia di queste allegre sorelle Morte. grazie. E allora, grazie ai nostri tre ospiti, Gabriel Surfrighe, Tiziana D'Angelo e Francesco Sirano. Che sono sicuro vi hanno avranno Non vi sarete spaventati. È stato un bell'incontro, ma vedo che si è concluso senza incidenti di, di rilievo e quindi sono sicuro che vi sarà venuta voglia di visitare in vivo ecco, questi, questi parchi archeologici meravigliosi. È stato bello che vi abbiano trasmesso anche la grande passione, oltre che il grande rigore di un lavoro difficile, ma anche piuttosto, piuttosto bello e fascinoso. Grazie, grazie a tutti, veramente. Grazie.